Ho avvistato la Serbian Dancing Lady su GTA 5. L'evento si attiva solamente se c'è il temporale molto forte e si vedeva che aveva il collo tagliato e altre cose molto particolari. Si pensa che sia scappata da una stanza dell'ospedale dove vengono tenuti i morti. Oggi sono nelle vesti speciali di un agente dell'FBA, cioè sarebbe dell'FIB che è praticamente è un'agenzia governativa su GTA che investiga tutto, no? tipo i misteri. E perché Perché oggi c'è la Serbian Dancing Lady Che però è esattamente qui È stata avvistata proprio qui, come vedete, dalla mappa E qui, tecnicamente, dovremmo vederla Quindi direi di prendere la macchina e andare Ok, adesso andiamo, ragazzi Qui bisogna stare molto attenti Perché i misteri qua si fanno veramente pesanti Cioè, ve ve poi anche molto interessanti Come vedete c'è anche il temporale, quindi è perfetto come... Tempo perché dobbiamo investigare un mistero quindi madonna raga cioè andremo ad investigare su questa cosa sarà fighissimo chissà poi dopo anche perché scusate ma non vi sembra strano che la Sabian Dancing Baby sia dappertutto in questo periodo perché si pensa che l'abbiano aggiunto su GTA da ormai tempo da quando esiste lei no però praticamente oggi possiamo anche vederla perché oggi vado io a vederla non so se qualcun altro è andato a vedere questo evento che, che, che avviene ogni volta no? Ogni tanto nel, nel mondo di GTA Però sarà veramente figo Prima io ho visto che in città Prima di iniziare il video Non c'erano delle macchine raga Il che mi fa pensare che sia anche questo Parte dell'evento se ci pensate no? Perché Il fatto che non ci siano persone in una città Poi peraltro come Los Santos Che dovrebbe rappresentare Los Angeles nella vita reale Ovviamente è molto difficile No? Quindi probabilmente le persone si erano spaventate, io penso. Anche perché poi la serbia nel di sappiamo che è fatto. Stiamo attenti, infatti, tutti quanti. Allora, adesso dobbiamo andare un attimo avanti e poi tipo andare a sinistra. E quando andremo a sinistra, lì inizierà davvero la, la strada inquietante. Ecco qua. Scusi, signore, mi, mi dispiace se l'ho colpita, ma io sono dell'FBI. Non ho tempo per... Uh, tanto le resistema il governo, non mi... Allora, ecco qua ragazzi, uh, ci stiamo... Raga che inquietante. Ah oh, mio dio. Oh, ah, entriamo qua, perfetto. Allora, adesso siamo dentro la macchina come vedete, no? Siamo, stiamo entrando in questa foresta qui. Ed è proprio qui che è stata avvistata la Serbian dancing lady E siamo dentro la foresta. Andiamo. Vedete qua c'è già una ca un tipo un albero che è tipo rotto. E lì, da, eh, shh, lì davanti si vede una macchina, che in realtà è anche carina. Raga, ho visto qualcosa! Ok, ok, allora, siamo degli agenti dell'FBI, cioè dell'FBI. Non possiamo cagarci addosso in questo modo. Raga, cos'è? Raga, cos'è? Sto, sto vedendo... avete visto? Giuro che non era nella casa stavolta O probabilmente era un animale nella foresta Dovete sapere che io come agente delle FBI ho mille armi. Quindi se c'è bisogno prima di tutto la torcia Ovviamente Che è indispensabile Ma guardate qua che cos'ho Proprio sto coso che se c'è bisogno Guardate Ve lo faccio vedere anche così Cioè è veramente fighissimo Questo coso vi giuro fa esplodere tutti quanti Quindi non preoccupatevi perché noi agenti delle, delle FIB Siamo super dotati di queste cose perché Andiamo ad investigare i casi più um, Interessanti E più misteriosi Che ci siano al mondo Guardate qua Ci sono tutti gli alberi distrutti E questa è la casa Che se tengo la torcia Non si vede Ma così si vede di più Ed eccola qua Questa è la signora Allora tecnicamente Non so se lei mi vede Probabilmente no Perché è tipo un evento del gioco Ok Quindi probabilmente non mi vede Vedete C'ho paura che se mi vede Mi ammazza No raga C'ha un mega Vedete C'ha il coltello in mano C'ha il coltello in mano Vedete e poi, raga, scusate, aspetta, aspetta, devo zoomare. Devo zoomare. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, scusi, scusi, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nella sua casa, forse non vuole che io entri. Però devo vedere perché ho visto che ha dei segni sul collo no, no, no, Dai, dai, dai, se riesce. Vedete? Allora si dice che questa serpentine Dancing lady sia uscita dall'obitorio. Anche se in realtà non è che si veda molto bene. Perché poi continua a muoversi. Però si dice che sia uscita dall'obitorio perché... Vedete, guardate. È proprio... Oh mio dio, raga. E poi sembra... Posso dire? Cioè sembra morta. Non ha gli occhi. Aia! Ah, no, no, no, mi scusi, mi scusi. No, no, no. Scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa. scappa, scappa. Mio dio, raga. Questa cosa è veramente inquietante come caspita è potuto succedere allora io direi di visitare tutta la sua casa senza farci vedere da lei tra l'altro scusate ma questa macchina di chi caspita è cioè è la sua oppure forse ha fatto fuori qualcuno che è venuto da questa parte perché io non credo che una persona morta è brutto da dire ma una persona che è uscita dall'obitorio cioè tipo da dove rinchiudono tipo da dove mettono i morti per chi non sapesse cos'è è l'obitorio è un posto dove si mettono Cadavidi, che è una cosa orribile da dire, quindi forse smetto di parlarne. Però, ehm, sembra effettivamente uscita da lì anche perché ha il collo tutto quanto attaccato. Insomma, non voglio dire di più perché poi diventa un video troppo macabro. E vorrei evitare. Guardate, raga, ma che caspita hai in mente di fare! Cioè questo è proprio un evento di GTA Che forse esiste da un bel po' Ma che non abbiamo mai visto Allora aspetta Io ho una, una pistola che è super tecnologica Guardate Che è la pistola degli alieni Ok eccola qua Come vedete è super tecnologica Questa qua forse riesce a No No dai per favore No Però sta scappando vedete Perché Allora queste cose Mi sa che lei non si può uccidere Cioè se io prendo la mitraglietta E faccio Vediamo Perché non va Oh, non va, ok Vedete, non si può uccidere Però se io prende, se pre, se prendo questa pistola tecnologica Sembra che lei sia un po' spaventata, vedete? Eh, sì, vero Sembra spaventata, ok Allora, abbiamo capito che questa pistola per un qualche motivo la spaventa Perché è la pistola degli alieni Ragazzi, la stavo guardando per un po', ma adesso si sta comportando in modo strano Forse ha attivato quella camminata che pensavo io che, Vedete, cioè, sta camminando in modo... Davvero impetante, e non capisco perché... Cioè, è, co è come se stesse facendo qualcosa, come se stesse progettando qualcosa. Oppure come se fosse impaziente per qualcosa. Peraltro, raga, scusate un attimo, ma qui c'è una buca. Io non l'ho vista prima, perché c'era cioè, lei. Ma qui c'è proprio una buca. E questa buca, io... Ah, ma non è che è uscita da qua, scusatemi. Ah, no, no, no, no, scusate, scusa, scusate. Cioè, a me viene da dire, ma non è che tipo era... Da sotto è tipo lei è uscita da, da, da, da quella buca Perché effe effettivamente sembra morta raga, Cioè, Guardatela E poi ripeto Secondo me è uscito da lì Per forza Adesso però io voglio andare a vedere un attimo la sua casa da dentro Perché Per, per capire meglio che casa di, di, di, di cosa Allora Mettiamoci in prima persona Prima di tutto ok? Perché sennò no, non si vedeva assolutamente niente Già la casa è stretta di suo. Allora qua sembrano esserci un po' di cose Vabbè non, non, non, non. Eh, Però questo eh, Ok Questo o è vernice Oppure Sappiamo tutti che cos'è Sangue, purtroppo eh, Spero che però YouTube non, <ride> non si arrabbi perché ho detto questa cosa eh, No, no, signora eh, La pistola, la pistola, la pistola, la pistola Dai, prendi via, via, via, via, via, via Ah! No, mi son fatto male, raga Allora, ricordiamoci sempre che questa pistola Non è che fa male solo A lei, fa male anche a me Allora, riprendiamo la torcia Allora Raga, inquietantissima come cosa Io mi spavento un sacco che caspita di casa è Poi vediamo un attimo se ci sono altre tracce Chiamiamole ematiche Quindi di sangue um, Qua non c'è niente Però effettivamente guardate Questa casa non è, ne non è nemmeno abitata cioè non, non credo che in questa casa ci abiterebbe mai qualcuno Beh oddio Però c'è una luce se vedete Molto inquietante però c'è una luce Quindi in effetti mi rimangio quello che ho appena detto Sembra abitata da qualcuno Anche se veramente in disordine Mi scusi no No, per, prendo la pistola La, la pistola via, via Ok, perfetto Ok, via via via Ok, ok, ok, perfetto Vedete, questa pistola Tecnicamente io so Che tiene lontane Tutte le creature nascoste E misteriose eh, Più o meno lontane Perché poi avete visto Che non è che gli fa qualcosa Però Hanno paura per un qualche motivo Beh, direi che Come mistero è stato esplorato a fondo um, Io direi di riprendere la nostra auto E siccome non si può fare niente um, eh, Sì, sono un agente Dovrei togliere Tutte, tu, tu, uh, tutte le cose pericolose. Ma mi sembra che questa donna, in realtà, non stia facendo niente di male. Cioè, è un po' pazza. È un po' morta. E non si può uccidere né arrestare. Quindi direi che me ne vado perché non posso Cosa? Che intenzioni ha? Perché credo che adesso questa donna voglia uccidermi. Oh mio dio, c'ho. Un... No. no, no, no, no, no, no, no, no. Ok, um, mi sa che ci stava cacciando. Ok. Forse potremmo ritornare in un prossimo video in questo posto se uh, succede qualcosa di nuovo se mi dicono di nuovo di esplorarlo io vengo assolutamente ad esplorarlo quindi noi ci vediamo ad un prossimo mistero di GTA e altri misteri fissimi iscrivetevi al canale per vederli tutti e lasciate like se vi piacciono se volete, vederti, se volete vederne altri